Grazie Presidente, eh, dunque il, se quello che stanno mh, dicendo i colleghi eh, è che lavorare in commissione è stato difficile mh, lo confermo perché effettivamente eh, alla delibera ci lavoriamo da tanto tempo come ha eh, riassunto perfettamente il consigliere Chiossi con audizioni della federazione, tanti incontri dei municipi eccetera, e però effettivamente ci sono stati dei problemi in commissione per, proprio per via di questi pareri, per superare i quali appunto si è reso necessario un emendamento, quindi per fare chiarezza eh, risulta in questo momento depositato un unico emendamento che ha il parere favorevole e che serve a superare le osservazioni contenute nel parere del Dipartimento Sport sul testo depositato. Quindi un unico, parere, un unico emendamento con parere favorevole. E detto ciò, il, i contenuti della delibera di fatto non cambiano, quindi io non capisco perché si dice che la delibera viene stravolta. Parliamo di strutture sono e restano di competenza esclusiva dei municipi, di strutture che eh, hanno una situazione di totale... Che parola posso usare? Non vorrei dire abusivismo, però non è, in, in questo momento sono gestiti da soggetti senza alcun titolo. Alcuni lo hanno avuto forse vent'anni fa, poi nel frattempo è scaduto, altri forse non lo hanno mai avuto e l'obiettivo della proposta è semplicemente quello di dire ai municipi, cari municipi, ricordo nel 2017 quando iniziamo a lavorare sulla proposta alcuni municipi risposero che non erano presenti strutture eh, con queste caratteristiche, non erano presenti circoli bocciofili all'interno del loro territorio e che comunque la competenza non era loro. Quindi per capire la situazione dalla quale siamo partiti, questo è un passo in avanti molto importante, quindi in questa delibera entro due mesi i municipi dovranno, comunicare l'elenco dei circoli bocciofili che saranno eh, allegati poi al regolamento dentro sei mesi avviare le procedure per eh, assegnarli con titoli legittimi perché ripeto il 100% eh, dei titoli attualmente in, in essere non sono di fatto in essere quindi questi sono gli obiettivi della proposta e che continuano ad essere pienamente eh, validi e quindi per questo motivo eh, ribadisco mh, la difficoltà che hanno avuto i consiglieri eh, di opposizione effettivamente l'abbiamo avuta anche noi consiglieri di maggioranza lo confermo siamo del tutto insoddisfatti del tipo di supporto che è stato dato eh, da parte di alcune strutture detto ciò vogliamo andare avanti finalmente siamo riusciti a trovare una soluzione e quindi vogliamo votare questa delibera. Grazie.